No, non sono andato a votare uno perché non ci credo tanto in questa comunità europea che offre quasi niente. Come come sistema? Certo. e secondo un po' sei, stare comodi, quindi non disturbarsi perché un giorno il giorno libero, perché non fanno le lezioni il giorno di lavoro quando uno magari deve andare a lavorare e almeno o viene pagato o viene... Perché Adesso, come se, sentite, ci sono paesi dove obbligano ad andare a votare, però se c'è questo obbligo di andare a votare, allora fate in modo che accontentate tutti, mm. perché quelli che vanno a stare poi su quelle poltrone, li stanno ben comodi, hanno dei bei stipendi e non ci pensano tanto a quelli che li hanno votati, li dimenticano velocemente. Certo. Hanno delle be belle promesse e poi tutto svanisce. Sì, ho votato con mia moglie insieme per adesso no, ho votato perché non sono andato, mm. non, sono, non sono informato, ma sono informato e non sono andato. Sì, credo sia già la terza. Sono cresciuta in un'epoca in cui eravamo obbligati a votare tanto era in qualche modo inutile perché sulla schedina c'era un unico nome e un unico partito. Quindi so che è importante votare giusto perché poi la, de la democrazia l'abbiamo anche guadagnata, quindi giusto per mantenerla votare è molto importante Penso che eh, questa cosa qua eh, fa vedere alla gente che è stata un po' forzata questa comunità europea, è stata un, un po' imposta, non, non è stata un po' scelta della gente, perché si facevano dei de, referendum o queste cose qua, prima di iniziare a fare, penso che i referendum dovevano decidere in tutti i paesi questa cosa qua. Non, non, non, non i partiti, non eh, la, quelli che conducono, quelli che governano non devono decidere mai per il popolo se non si fa un referendum. Poi il referendum deve essere quello che può sciogliere questa cosa che magari è stata imposta perché magari tanta gente si trova a vivere eh, peggio di prima. Perché eh, quando uno si fa un cambiamento, uno si aspetta che le cose migliorano, però la gente penso che non ha migliorato niente, al contrario specialmente con l'entrata dell'euro eh, si vede cosa è stato, tutto come i prezzi sono raddoppiati e, altre, e poi tante altre cose, questi debiti inventati di CMI, quelli che ci danno soldi o ci fanno vedere che abbiamo debiti. Eh, già uno prima di na nascere già nasce con debiti, debiti questo, eh, questo non è giusto. L'Italia deve avere tutte le cose per stare bene, con il lavoro, con l'integrazione la, eh, di di vivere bene per avere questa crisi, deve uscire questa crisi per avere tutti gli agenti di lavoro, per stare bene come eravamo prima. Anche in Romania, anche in Italia, anche in comunità europea. Tutti uomini, tutti gli agenti vivere per il lavoro, vivere per la casa e per la sua vita. Certo che no, purtroppo sì, sono dei segnali che magari porteranno, se la situazione continua così, purtroppo magari queste cose porteranno anche a un'Europa ancora meno unita di quanto lo è oggi. E vedremo come, come andrà a finire. Sarebbe un peccato però. Probabilmente esprime in qualche modo mh, lo stato di... insomma esprime una situazione di, di, di malessere delle persone, una situazione comunque di, anche di un tenore di vita che continua ad abbassarsi ogni giorno di più. Sì, ma ha vinto la destra forte, ma vi dico una cosa, tu sei già preparato per andare avanti come si deve andare, avete sentito come dice anche napolitano, il presidente di qua, noi dobbiamo andare avanti, altrimenti non possiamo fare niente.